nuovo video. Allora, oggi continuiamo la serie dei short video uh, sul Canada, su come partire, su cosa fare una volta arrivati, uh, come si gestisce la vita qua, come fare essere studente e lavoratori, insomma, parliamo di tutti questi argomenti dei quali, come ho già detto, ho già parlato. Se volete andare a vedere il primissimo video che ho fatto di questa serie... Uh, ve lo lascio elencato magari qua sopra e quindi allora oggi parleremo di eventuali visti per venire in Canada quindi stiamo comunque parlando ancora di burocrazia canadese come ho già detto nel primo video la cosa importante da fare è uh, leggere il sito dell'immigrazione perché quello sarà il vostro migliore amico per sempre lì ci sono tutte le informazioni vi giuro se lo spulciate dall'inizio da alla fine trovate tutto quello di cui avete bisogno. Ci sono alcune parti addirittura per i visti da eh, lavoratore dove voi potete fare una specie di test, dove dire qual è la cosa migliore per la mia situazione. E infatti quando andate sul sito, eh, scrivete la vostra età, il vostro eh, quello che volete fare, che nazionalità siete, quanto tempo volete stare in Canada, eccetera, eccetera, alla fine vi viene fuori una specie di risultato del tipo eh, per te sarebbe meglio eh, il Working Holiday per te sarebbe meglio applicare per um, uh, um, lavoratore tipo speciali uh, specialistico, specialista, specialista forse <ride> uh, e quindi questo genere di cose quindi dipende dalla situazione. Da situazione. Io... Allora, io sono venuta come studente, quindi per me è stato molto è stata molto diversa la situazione perché, eh, essendo come studente, loro eh, se tu sei accettato all'università canadese non possono rifiutarti il visto principalmente io sono venuta come studente e eh, gli step da seguire quando volete venire a studiare se volete venire a, a lavorare dovete decidere quale visto di lavoro è meglio per voi e quindi vi ho già detto dovete andare sul sito a fare questo piccolo test bla bla bla se volete venire come studente le cose principali sono Decidere dove volete andare in Canada, ovvero se volete andare in Quebec, volete andare in British Columbia, volete andare in Ontario, volete andare in Alberta, dovete decidere dove, perché il Canada uh, è un paese che uh, è diviso a province, quindi ogni provincia potrebbe avere le sue proprie regole, infatti in Quebec ci sono delle regole che non ci sono per esempio in Ontario, ok? Quindi, primissima cosa importante è scegliere la <ride> provincia, poi in quella provincia scegliere la città dove volete andare, come per esempio io mi sono informata sul Quebec perché volevo ero interessata al francese e all'inglese e mi sono concentrata sul Quebec. In Quebec ho detto quali città mi potrebbero piacere, però allo stesso tempo ho detto aspetta un attimo, io devo cercarmi una magistrale, vediamo un attimo. Sono andata su Google, Google è il vostro migliore amico, sono andata su Google, ho cercato magistrale, traduzione, Quebec e mi sono venuti fuori tutte le università che avessero una magistrale in traduzione. Una volta che avete trovato una magistrale che vi ispiri e vi piace, vi prego leggetevi benissimo il sito dell'università, perché il sito dell'università qua in Canada sono fatti da Dio, trovate tutte le informazioni, se non trovate una qualsiasi informazione mandate un'email, vi risponderanno subito, vi giuro, sono di una cosa pazzesca quando vi rispondono a una qualsiasi cosa... Um... Quindi una volta che avete trovato magari l'università della vostra vita, dovete seguire gli step per l'application. Prima di fare il visto da studente dovete però essere accettati all'università. Questo processo è molto lungo, ovvero dovete iniziare almeno un anno prima, un anno primo forse è esagerato, però almeno un 7-6-7. Sette, 8 mesi prima dovete iniziare perché qualsiasi università, a seconda del trimestre che volete seguire, ha una data di scadenza per inviare, eh, per inviare i documenti, per inviare l'application tutte queste cose qua. Quindi dovete prendervi per tempo se volete venire a studiare qua. Io, il mio esempio è stato, io mi sono laureata 2015 ottobre, ho iniziato a magistrale 2016 gennaio perché qua in Canada ci sono delle università che che ti lasciano uh, iniziare in qualsiasi trimestre tu voglia soprattutto quello invernale e quello autunnale sono i più, uh, i più adatti perché quello estivo non è detto che ci siano i prof, non è detto che ci siano corsi una volta che siete stati accettati uh, vi dicono dovete procedere al, um, a fare il visto con la lettera di accettazione voi procederete a fare il visto uh, di studi per il Canada, vi parlo del Canada perché per mia esperienza, dovete fare, prima del, del, del visto da studente, dovete fare il Certificat d'Acceptation eh, Québec, che è un certificato d'accettazione Québec, è una cosa proprio solo del Québec. Uh, quello si fa mandando uh, le, um, tutti i documenti uh, via posta, e loro ve lo inviano via email e vi inviano anche la copia posta, via posta. Uh, anche quello scrivete solo su Google, Certificat d'Acceptation Québec, lo trovate subito una volta che avete quello anche per quello che ci vogliono due settimane, dieci giorni dipende quando arrivano i documenti e quanto tempo ci mettono a... quindi dovete sempre contare che vi serve un sacco di tempo una volta che avete quello con quello con tutte le altre documentazioni che servono per il vostro visto studente lo mandate all'ambasciata canadese in Italia che è a Roma anche là il processo è molto veloce io il mio visto da studente l'ho avuto tipo in una settimana e quindi tutte queste informazioni dell'ambasciata canadese in Italia le trovate proprio sul sito dell'ambasciata canadese in Italia. Quando andate sull'ambasciata canadese in Italia viene proprio il sito fuori, potete mettere anche la lingua italiana, che sono proprio le cose che, si occupano, delle cose che si occupano in Italia. Perché non volete inviare documenti in Canada per fare il visto canadese, ci vorrà solo più tempo, in Italia sono molto veloci e molto disponibili. Quindi questo è il processo principalmente per iniziare a pianificare a pianificare la vostra vita da studente invece per i lavoratori come ho già detto se vi accettano il permesso di lavoro partite e basta bene questo è tutto spero che questo video sia stato abbastanza breve e abbastanza conciso se avete domande come ho già detto potete sempre chiedermele spero che questi video veloci vi piacciono nonostante siano informazioni veramente noiose da morire cioè mi annoio io a parlarne guardate voi però a qualcuno che interessato a fare questo, forse gli sarà molto molto utile. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!